Caos Creativo. Ho appena finito di girare lo spacchettamento di Casa Cenina, per questo mi vedete sempre vestito uguale. Eh, e provo a girare qualche video visto, approfittando di un momento di tranquillità anche perché questo weekend sarà molto, molto pieno. Volevo parlarvi della kit che ho preso: eh, dei cupcake. Il brand è Tilda, i cupcake sono questi tre. Vedete che carini? Eh, magari magari ve lo mostro poi mentre li sto facendo ovviamente non vi posso fare il tutorial perché è coperto da copyright quindi uh, vi posso mostrare qualche passaggio ma non, uh, non posso mostrarvi il cioè fornirvi il cartamodello e tutto quanto io li avevo realizzati questi cupcake quest'estate perché um, il cartamodello l'ho trovato anche su un libro di Natale che io però purtroppo ho lasciato da qualche parte e non riesco più a trovare l'avevo preso da lì non sono difficili da fare si tratta di creare la base sotto con la stoffa colorata e la parte sopra la parte un pochino più difficile è qua questa parte fatta stondata eh, richiede un, un pochino di manualità però se ci sono riuscita io che non so cucire ci può riuscire veramente chiunque Andiamo ad aprirli, ad aprire questo kit e vi mostro che cosa c'è dentro. Come vedete è ancora chiuso, quindi lo apro proprio in diretta con voi. Già il sacchettino mi piace un sacco, quindi questo sicuramente me lo tengo a ricordo. Vediamo se riesco a non, a non sbrindellarlo. Eh, ok, allora, ecco qua, faccio sbricciare dentro il sacchetto. Qui c'è il contenuto. Allora... Innanzitutto una bacchetta di legno, probabilmente questa serve eh, per quando rigirate la stoffa per puntare bene eh, mentre girate ed è molto molto utile. Eh, se come me fate le cose un po' a caso eh, funzionano benissimo anche le bacchette dei cinesi, vi basterà fargli la puntina un pochino con eh, il temperino e... Funzionano che è una meraviglia. Questo sembra più che altro uno spiedino. Potete usare anche uno spiedino, cioè ve lo faccio vedere. Ha la puntina aspettate che appoggio qua alla puntina così, e dall'altro lato è piatto, quindi veramente uno spiedino. Lo spiedo della barbecue. Poi dentro cosa c'è? Ah, c'è un filo, una rocca di filo con l'ago. C'è il riflesso qua che non si vede, o vedete il l'aghetto, eccolo qua. Quindi c'ho il del filo con del lago, poi teniamo un po' fuori. C'ho le pacche sì. dell'italiano. Perfetto, le pacche sono. Ah, ok, sono tre bacche fatte così praticamente poi si piegheranno probabilmente in questa maniera quando le infiliamo quindi queste tre bacche adesso le ho restate qua perché se no sono sicura che lo perdo anche lo stecchetto di legno dopodiché istruzioni uh, in inglese in danese in credo svedese in uh, olandese, in francese in tedesco e non so che cosa vabbè io penso che le seguirò o in, o in inglese o uh, in francese che sono le due lingue che capisco che il danese ancora non mi riesce di parlarlo bene poi hai il cartamodello che vi faccio intravedere io non ve l'ho fatto vedere <ride> no scherzo quindi il cartamodello grande eh, qui c'è dentro un piccolo disegnino sul cartamodello su come fare ve lo mostro così su come andare a realizzare i cupcake e poi ci sono delle stoffe ah c'è anche la friselina. allora praticamente abbiamo aspettate che lo smonto stoffa rosa sono veramente piccole piccole piccole eh? Quindi qua se sbagliate Se io sbaglio sono fregata Mi sono giocata il cupcake Poi una stoffa color cacchina E questa proprio non mi piace Devo dire la verità Mi sa che io userò qualcos'altro Quindi stoffina Così un po' color diarrea Questa stoffa vintage È uguale a quella rosa Però è in versione azzurra verde verde azzurro verde forse verde verdino dopodiché abbiamo la fliselina per poter rinforzare il tessuto e infine una stoffa un pochino più grande per poter creare io mi chiedo come fanno a uscirne tre cioè è un fazzoletto Vabbè, comunque, questo è il contenuto del kit. Uh, Qualità-prezzo? Allora, Tilda sapete che è un brand famoso, eh, conosciuto in tutto il mondo, e secondo me è un pochino caro. Io ho voluto prendere un kit perché mi incuriosivano molto, ho, ho deciso di fare i cupcake perché mi piacevano tantissimo e perché ho perso il libro, quindi quando ho ritrovato solo i cupcake... Ho detto, vabbè, mi, mi, mi prendo comunque, eh, almeno mi riprendo il uno dei cartamodelli che mi interessava, perché poi tra l'altro aveva fatto tantissime cose, c'erano anche i punci, cose così. e Secondo me la stoffa è un pochino risicata, è vero che non sono grandissimi, eh? però se ce n'era un pochino di più se vi sbagliate con a fare il cartamodello e lo, lo fate in mezzo come faccio io siete fregati ve lo dico perché mi sembrano molto molto ridotti all'osso se anche per 18,50 euro considerato il fatto che a prendere un pezzo da 50 per 55 ne pagate 4 ci hanno straguadagnato comunque sia sì, vale la pena o non vale la pena ve lo faccio sapere quando lo faccio e... E ne riparliamo più avanti Io vi do un bacione Ciao